Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi voglio assolutamente invitarvi alla diretta live di domani sera per la finalissima del campionato Aston GTE, ovviamente organizzato da simdrivers.eu perché, perché questo è un campionato abbastanza particolare che vede ben, ben 4 team eh, in lotta per la vittoria finale e domani appunto è la finalissima ragazzi quindi assolutamente da non perdere lo spettacolo è assicurato perché in queste eh, diciamo quattro gare precedenti che abbiamo visto abbiamo visto veramente eh, delle cose fantastiche delle lotte spettacolari e per chi è appassionato di questo eh, tipo di eh, diciamo simulazione, non potete assolutamente perdere questa finale, io voglio approfittare per ringraziare tutti i piloti che hanno partecipato a questo campionato agli organizzatori in particolare Fabio Napolitano e Pino Sciotti il nostro cronista per la dedizione che hanno messo all'organizzazione del loro primo campionato diciamo, ufficiale eh, su eh, simdrivers.eu devo dire che è stato un successo per quanto riguarda il divertimento domani sera alle 21 ragazzi l'evento finalissima di questo campionato, non potete perderlo, 4 team in lotta ragazzi a pochissimi punti, gli scenari che possono presentarsi sono veramente infiniti per quanto riguarda appunto le combinazioni tra eh, i punti che possono andare a guadagnare i piloti quindi ragazzi non mancate domani sera alle 21 appuntamento sul canale youtube SimDrivers ci sarò io, Daniele Vella e tutti i piloti in pista eh, vi invito a condividere l'evento con più persone possibili e come al solito lasciate un pollice in su iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e come dicevo prima ci vediamo domani sera alle 21